Andiamo con il titolo nel mirino della settimana, insomma Allianz, ci buttiamo in campo assicurativo, eh, mh, due domande a questo punto, perché Allianz e perché hai scelto il, il settore assicurativo Enrico? Dunque ho scelto il settore assicurativo perché è un settore tendenzialmente abbastanza difensivo, eh, che offre una fase di, di salita dei tassi. La possibilità di beneficiare di questa cosa, perché chiaramente l'abbiamo detto a volte, Manuela, eh, le assicurazioni magari erogano prodotti di investimento, di risparmio pensionistici e con tassi in salita questi prodotti restituiscono ai loro clienti eh, dei ritorni più interessanti, quindi nel medio periodo potrebbe essere un, un motivo, un driver. Ho scelto Allianz perché è il titolo più importante in Europa insieme a Taxi e Generali, la nostra Generali, ed ho scelto Allianz perché è estremamente solido, insomma, gestisce 2.000 miliardi, 2000 miliardi di, di, di dollari, se non ricordo male, ha un fatturato di 150 miliardi di dollari, super patrimonializzato, e poi infine, ma ovviamente non da ultimo, l'ho scelto per ragioni di analisi tecnica, un titolo... Che ha pagato Dazio più uh, del, del suo indice e quindi potrebbe a breve risvegliarsi e quindi se vuoi possiamo cominciare a vedere tirati. A sì, assolutamente sì. Allora, eh, perdonami, daily o weekly Enrico? Daily, daily, mamma, daily, Partiamo dal daily, ok, vediamo il grafico daily. Eccolo qui, intanto cominciamo a raccontarlo, prego Enrico. Eh sì, allora il grafico degli evidenzia come dai massimi di fine anno, così come hanno fatto gli indici Codaks, Alianza sia entrata in un canale di bassista che ho evidenziato con le due trend line tratteggiate, sostanzialmente è passato da 235 euro ai 160 di adesso, quindi è un titolo che ha perso circa il 40%, quindi più degli indici il movimento ribassista è eh, secondo me pulito, netto, visibile anche all'occhio di un trader non esperto come altrettanto visibile il supporto statico, quindi quello orizzontale che è evidenziato dalle due frecce roste che innanzitutto dobbiamo dire non è lontano perché più o meno si tratta di un 8-9% e con la volatilità di questo periodo basterebbero tre giornate in rosso per attivarci ed è un supporto molto importante perché era stato fatto a fine del 2021 quindi chiude un ciclo annuale parole povere ed è un supporto importante perché cifra tonda la soglia psicologica a 150 euro quindi direi che Allianz dai 230 a prenderla 150 in ottica di portafoglio potrebbe essere un qualcosa di molto, molto interessante e ancora di più eh, passando al grafico con il time frame superiore quindi il weekly si evidenzia come 150 euro siano un livello supportivo non solo uh, della durata annuale ma addirittura di una durata decennale perché dai minimi eh, del metà 2011 abbiamo la trend line in questo caso dinamica ossia diagonale che mostra come eh, aveste fatto supporto nel 2020 e come si è raggiunto adesso per la terza volta la testerebbe quindi avremmo questo supporto oltre a quello statico visto sul grafico daily quindi un'area importantissima il trend di lunghissimo periodo resta rialzista che era a eh, 60 dollari nel 2012 ha fatto i 235 quindi 150 secondo me li vedremo e da lì potrebbe, potrebbe ben rimbalzare quindi come, come dici tu mettiamo... Eh, Alliance in Watchlist. Eh? Ok, ecco solo ancora una precisazione, l'hai già detto, titolo difensivo in questo momento è... domanda è rivolta a Terrico. È, è preferibile uh, guardare titoli difensivi? Poi chiaramente con sempre una certa diversificazione, ma insomma sono titoli che possono aiutarci un po' di più? Possono aiutarci un po' di più perché quando la volatilità è molto alta, se tu hai... Eh, volatilità in salita, ossia con indici in salita, ne vai beneficiare. Se hai volatilità quando il prezzo scende, quindi l'indice della paura, il VIX, va a stare a 30, come tu ci hai evidenziato nel tuo articolo, eh, in quel caso avere un titolo difensivo fa sì che se l'indice perde il 5, tu magari perdi il 2,5, eh, quindi si ha il cosiddetto beta, che è appunto il rapporto della volatilità tra l'asset e l'indice di riferimento, un beta inferiore a 1. Titoli come Allianz, come in Generali, pur non essendo i classici titoli anticiclici, quindi alimentari, utility, sono titoli, tra virgolette, se li basti un po' più calmini rispetto all'ordine di riferimento. Noi pensiamo a Generali, è un titolo monster, eppure tante volte non ha come unicredito intesa che andiamo sempre a vedere perché sono più volati tante certo. volte non ce lo chiedono e qui è un titolo che si potrebbe comprare unicredit intesa e, e un Parlamento insieme sono titoli storici Il generale del 1831 Allianz del 1890 Allianz credo, gestisce 2000 miliardi cioè la Germania adesso ha stanziato 200 miliardi per la sua crisi energetica, caro Bollette, la sola Allianz ne gestisce 2000, cioè 10 volte tanto, quindi rendiamoci conto di che stiamo qua. Ok, d'accordo, allora l'ha detto anche Enrico, comunque Allianz entra nella nostra watch list, nel titolo del mirino di questa settimana, troverete poi questo contributo sul nostro canale YouTube.